salve amiche ed amici miei che mi seguite lo streaming sta per iniziare lo streaming è già iniziato è già qui eh, con tutte e tutti noi niente visto che ci avevo un po di tempo libero e come già eh, ultimamente faccio già non mi filmo più perché verrebbero dei dei video di migliore risoluzione se mi filmassi anche con il mio cellulare ma quello che succede è che dopo devo spendere del tempo per editarli nel computer e pubblicarli invece così senza usare tutti i display che ho eh, Claudio Wolf ciao come stai spero bene grazie di seguirmi mi va bene grazie e a te qua per essere pomeriggio fa caldo grazie grazie sto bene stiamo bene e allora dicevo per essere pomeriggio per essere le, le 17 e 17 in questo momento stiamo messi bene poi c'è il mio cane che non so a cosa abbaia però, nell'ultimo video eh, spiegavo le ragioni per le quali la società sta diventando sempre più violenta. Mondialmente, qui c'è allerta rossa. Pioggia e purtroppo Genova non è una buona cosa. A Genova non è una buona cosa. Sono molto dispiaciuto perché ultimamente abbiamo avuto tanti nubifragi. Tante sciagure che veramente è un disastro. Eh, però dicevo: eh, speriamo che non venga un nubifragio anche a Roma, fanno 20-25 gradi. Eh, L'altra volta spiegavo di come la violenza fosse già un qualcosa che si diffusa in tutte le società del mondo, per esempio, in eh, Catalunia fatto un video eh, spiegando eh, le ragioni eh, che hanno portato al referendum le ragioni storiche ma anche l'ingiustizia delle reazioni basta che guardi il grande fratello il peggio della società è violenta sì eh, ma appunto ma poi il grande fratello è una grande immondizia perché veramente è tutto artificiale vanno persone eh, le cui ragioni di partecipare comprendo perché con la disoccupazione che abbiamo già è una tradizione italiana quella di usare i giochi a premio come o piace per le masse i gettoni d'oro le vincite milionarie eh, ti ricordi la trasmissione indietro tutta di renzo arbore con nino eh, nino frassica degli anni credo 80 Ecco, se non te la ricordi guarda cerca in youtube che loro hanno fatto la parodia in indietro tutta ai giochi televisivi con ricchi premi in gettoni d'oro e... la gente si si lascia bindolare trasportare dopo mike buongiorno in pratica hanno sfruttato il formato dei giochi a premio come eh... oppio delle masse in tutte le sue salse condimentati in tutti i modi io infatti ho fatto dei video se cerchi i eh, giochi a premi oppie delle masse un, un video si intitola però ho fatto molti video infatti sì, ricordo ecco quella parodia è stata formidabile quindi io capisco che le persone che partecipano al grande fratello sono in primis dei grandi esibizionisti ma dopo tutto devono procacciarsi la pagnotta di tutti i giorni quindi dopo il clientelismo e il favoritismo politico viene il grande fratello che le pubblica come anche le lotterie eh, che dicono che sono in beneficenza per le persone invece sono sono tutte forme di limosina pubblica che poi ci fanno eh, ci tassano la pensione o lo stipendio noi con i soldi tassati compriamo eh, la lotteria o giochiamo alle varie giocate gratte vinci che hanno nel prezzo già le, le tasse l'iva e poi quando vinciamo ci detraggono sulla vincita di nuovo le tasse eh, insomma ci tassano realmente però che ne penso del grande fratello Beh, innanzitutto ci sono delle persone che sono disposte ad andare pur di avere qualche centesimo, e poi c'è il pubblico che suffraga il Grande Fratello. Il Grande Fratello se non avrebbe pubblico non sarebbe né Grande né Fratello di nessuno. Allora, io in un video precedente ho detto della violenza che c'è a livello mondiale, per esempio, nel referendum di Catalogna: uno può essere a sfavore delle cause del referendum delle delle ragioni che ci sono delle cause storiche ben precise però eh, non può eh, non si può giustificare la violenza in nessun modo, sia qualsiasi la ragione che la genererebbe e tutti noi abbiamo visto che è successo peggio che nel G8 di Genova credo del 2001 hanno massacrato le persone ci sono stati dei morti e più di 500 feriti gravi eh, buttavano le persone in aria le, le pestavano per terra le calpestavano letteralmente hanno in sangue hanno picchiato a sangue degli anziani e poi naturalmente la pazzia diventa mondiale quando si tratta di eh, Trump e kim Jong-un o non so come si chiama perché credo che quello era il padre eh, fra trump e il leader nordcoreano kim jong il che eh, minacciano di far partire una guerra nucleare magari la guerra nucleare non partirà mai sarà l'ultima cosa che partirà però con molta probabilità quello che ci sarà sarà una guerra a grande scala soprattutto missili a base di missili strategici e tattici perché nord corea ha delle ottime difese missilistiche che sono posizionate a catena una dietro l'altra per cui se avanzano da sud corea o se avanzano dal mare hanno delle batterie missilistiche antiaeree terra aria e anche terra terra che sono formidabili ma poi c'è una seconda linea di batterie missilistiche mobili che appoggiano e difendono la prima linea c'è una terza linea di batterie missilistiche che appoggiano la seconda e la prima quindi che succederebbe che nella prima mezz'ora nel primo quarto d'ora di attacco alla corea del nord corea del nord potrebbe ri riversare su seul la capitale della corea del sud più di 100.000 proiettili la distruggerebbe per completo può diventare una nuova vietnam peggio perché ci sarebbero milioni di morti peggio del vietnam perché qua si parla proprio di distruzione massiva e, eh, si attaccano Corea del Nord. Corea del Nord ha una dottrina nucleare che dice che impiegherà il nucleare solo a scopi difensivi perché, perché se impiega il nucleare, sarebbe totalmente distrutta. Quindi, una sconfitta americana. E gli americani, come sempre, eh, ultimamente hanno molto da perdere. Si può dire che non vincono. E la sconfitta, in quale senso? Non necessariamente che bombarderanno Nord America o distruggeranno le flotte nord americane, ma una sconfitta nel senso che l'intervenzionismo nord americano renderebbe vulnerabili aggressioni soprattutto Sud Corea, che c'è un odio storico nei confronti eh, dei sud coreani da parte dei nord coreani, e poi eh, Giappone. Quindi se rimanessero distrutte Tokyo e seul rasse al suolo ci sarebbe una caduta delle borse che riporterebbe wall street Sì, sconfitta militare e diplomatica soprattutto sacrificio degli alleati inutile e poi va detto che eh, ancora le relazioni con cina donald trump le ha mantenute più o meno buone mentre invece si è voluto separare eh, da iran e forse si separerà dalla russia però dicevo Nord Corea è preparata più che a difendere un'invasione via terra a reagire distruggendo i suoi vicini in caso di attacco? È una domanda molto interessante, non molti sanno da che parte Russia starà. La Cina ha già manifestato nel suo giornale, a meno che non farà il contrario, che in caso eh, Nord America attacchi Corea e Corea del Nord, dato che è un alleato storico e eh, fino al 2028 26 hanno un trattato di alleanza, eh, la Cina interverrà a favore del suo alleato Corea del Nord, anche perché vuole avere uno stato cuscinetto per isolarsi eh, i cinesi dai paesi capitalisti e eh, Corea del Sud e Giappone. Ma nel caso sia corea del nord ad attaccare per primo per prima cina non intervenirebbe almeno stando nelle dichiarazioni della stampa ufficiale russia non lo so ma credo che segua la stessa corrente del suo alleato cinese se attacca corea del nord forse non le appoggeranno così tanto però se la guerra diventasse molto larga forse manderebbero i loro consulenti militari e i loro mercenari come è successo proprio nella guerra eh, delle due coree e nella guerra del vietnam che i russi mandavano eh, dei consulenti militari con degli aerei degli elicotteri eh, non era di, non erano direttamente coinvolti ma erano coinvolti però è una situazione molto esplosiva per cui ogni giorno vediamo che c'è qualche furbo che vuole fare dei video che abbiano certa popolarità. Ogni giorno escono dei video in tutti gli idiomi dicendo la guerra del mondo sta per eh, la guerra mondiale sta per iniziare. La fine del mondo sta per iniziare. È iniziato il conto alla rovescia. Dicono che per il 10 di ottobre un anniversario importante in Nord Corea per la patria nordcoreana forse si organizzi un test missilistico eh, nucleare eh, forse ci sarà addirittura una dichiarazione di guerra o di ostilità però ogni giorno da più o meno da quando si sono inaspriti i toni fra trump e il leader nordcoreano ogni giorno escono in youtube video che preannunciano future disgrazie cataclismi l'armageddon l'apocalisse la fine del mondo l'inizio della terza guerra mondiale la prima guerra mondiale nucleare quello che è certo è che se iniziano i conflitti ne approfitteranno altri a fare i loro conflitti in chiave regionalistica per esempio india e pakistan possono iniziare un conflitto nucleare o oh, strategico convenzionale poi iran con arabia saudita trascinando di mezzo eh, l'aleato dei sauditi e degli emirati arabi israele e poi vabbè francia c'è il nucleare ci sono molti paesi che hanno il nucleare non c'è più un eh, monopolio di stati uniti e unione sovietica del nucleare ma eh, c'è un oligopolio del nucleare addirittura c'è eh, quasi un empolio del nucleare perché infatti ci sono stati intercambi fra iran e corea del nord del nucleare qualcuno ha dato il nucleare agli emirati arabi e agli arabi sauditi perché erano loro alleati magari lo stesso stato israeliano nord americano francia c'è il nucleare pakistan c'è il nucleare eh, ucrania c'è il nucleare eh, germania credo che ce l'abbia noi non so se ce l'abbiamo ma ci abbiamo il nucleare della nato degli stati uniti nelle basi militari quindi è come se ce l'avessimo noi ne possiamo disporre magari e quindi ognuno giocherà la sua partita in questo rene che può scoppiare. Io spero che non scoppi mai nulla perché si sa sempre come inizia, non si sa mai dove va a finire. Come è stato con la prima guerra mondiale? È scoppiato con l'assassinato del principe austro-ungarico in Serbia da parte di un anarchista. E poi i conflitti una volta che sono iniziati fra Impero Austro-Ungarico e Serbia che è uno stato piccolissimo e si sono allargati a macchia d'olio. Noi non penso l'Italia però c'entra solo perché è alleata dell'America, esatto. Però ci abbiamo degli obiettivi sensibili giustamente come tu ricordi. Bassi militari nordamericane che poi in parte le hanno smantellate. Eh, possono attaccare le città più importanti quindi non so se genova eh, è importante o eh, spero di no e certo è un nodo strategico perché è un porto eh, anche venezia eh, può essere importante è un, è un porto però eh, spero che non ci attacchino comunque ci abbiamo degli obiettivi molto più importanti a nord perché interverrebbe francia e quindi le radiazioni ci, ci investirebbero subito genova ma non penso sì ma è una città finita da anni eh, sì forse ci potrebbero rovinare il turismo comunque ti ricordi quando c'è stato Chernobyl nella fine degli anni 80 bene le radiazioni sono venute fino in finlandia in scandinavia in europa eh, mia madre ci aveva un orto il muto orto solingo va ah, bene poco rimasto di turismo mi immagino il muto orto solingo beh mia madre ci aveva un orto nella coltivava verdure e quell'anno di Chernobyl, non so c'erano mia madre diceva che vedeva come poche ceneri qualcosa nell'aria nella pioggia che ebbene e le melanzane i pomodorini gli asparagi tutto cresceva piccolino tutto cresceva distorto i limoni eh, crescevano che sembravano eh, deformati cioè la, la, non erano lisci con la buccia rotonda ma crescevano con dei denti con delle deformità le radiazioni hanno impresso delle mutazioni genetiche ai ravanelli alla cicoria all'insalata da taglio alla lattuga tutto quello che avevamo piantato a casal palocco quindi se ha colpito persino casal palocco fra quartiere romano fra ostia lido e eur immaginate come poteva colpire qualsiasi altra parte d'europa polonia è stata gravemente inquinata che dire niente, se ci fosse una guerra nucleare, noi non saremmo direttamente toccati. Ma magari bombardano il Regno Unito, eh, Francia e la Germania perché eh, manderebbero di sicuro dei soldati, dei missili, anche strategici e tattici. E quindi se le radiazioni ci sono venute da, da Cernobi, a Roma, te ti immagini da Berlino, da Monaco, di Baviera. O da londra come ci, ci vengono con le correnti d'aria le radiazioni la pioggia sporca praticamente avremo visto che le, le armi nucleari oggigiorno sono migliaia di volte più potenti se non milioni di volte più potenti di quelle di hiroshima e nagasaki messe insieme gli effetti sarebbero decine di volte eh, le radiazioni che assorbiremo se non addirittura l'onda d'urto di quelle che ricevettero eh, a chilometri di distanza eh, quelli che stavano vicino a hiroshima e nagasaki quindi come dire qualcosa di sicuro ci arriverà in italia perché le armi oggigiorno sono migliaia di volte se non centinaia di migliaia o milioni di volte soprattutto quelle a idrogeno che hanno in nord corea eh, riceveremo le radiazioni eh, Indirettamente, come il fumo passivo, d'altra parte, il famoso scudo missilistico è una mezza bufala nel senso che ti sta per arrivare un missile, ma il missile nucleare non scoppia nel terreno, scoppia a tanti chilometri in perpendicolare dall'obiettivo. Quindi, una volta che va in quota stratosferica per risparmiare eh, tempo, poi cade quasi impicchiata mantenendo un'angolazione ideale per raggiungere l'obiettivo e quando raggiunge la perpendicolare dell'obiettivo scoppia allora che succede che tu puoi intercettare a decine o centinaia di chilometri o forse migliaia di chilometri eh, il missile secondo te quel... prima o poi doveva succedere prima o poi o oh, Prima o poi il leader nordcoreano di turno aveva uno strumento per negoziare, per avere una negoziazione di potere con Nord America. Perché chi non ha veramente il nucleare, il chimico e il batteriologico, come Saddam Hussein che diceva la verità quando diceva che aveva smantellato ogni arma perché l'aveva usata contro iran beh, a lui gli hanno creduto e addirittura gli ispettori della ONU. Dicevano qui non c'è nucleare, ma Bush Jr. diceva che voleva invadere Iraq. Eh, diceva se non trovate il nucleare perché lo hanno saputo nascondere bene e in pratica lo hanno invaso perché sapevano che non aveva nucleare, non perché ce l'aveva. Perché fino adesso non hanno attaccato Nord Corea? Per due ragioni. Prima di tutto perché col tempo sono riusciti ad avere il nucleare che gliel'ha somministrato probabilmente Cina. Poi hanno fatto un intercambio perché gli iraniani sono bravi nel fare vettori missilistici ma hanno avuto embargo nucleari pesanti invece eh, le frontiere con la cina di nord corea sono molto perme permeabili quindi i nordcoreani hanno sviluppato il nucleare soprattutto la bomba all'idrogeno gli iraniani i vettori missilistici hanno fatto un intercambio ma l'altra ragione è e perché hanno quel sistema di missili tattici e strategici difensivi per cui una linea di missili protegge l'altra e poi il 90% dei missili a larga gittata nordcoreani che possono raggiungere addirittura gli Stati Uniti o le Hawaii, cioè il territorio statunitense delle Hawaii o continentale sono montati su bus, su rampe di lancio mobili, quindi su camion. Do ogni giorno spostano quei missili. Quindi ogni giorno devono fare uno, uno scanning del terreno nordcoreano con i satelliti per vedere dove hanno messo i missili, perché non, non hanno basi mistilistiche fisse, ma mobili. Hanno il vantaggio che d'un giorno o l'altro li spostano a centinaia di chilometri e li possono lanciare improvvisamente, senza sapere i, eh, i sudcoreani, i giapponesi e i nordamericani dove cavolo stanno i missili. Però, dicevo prima o poi si sarebbe arrivati a questa situazione ma grazie a barack obama che negoziava eh, a, era riuscito a placare le ire prima del padre e poi di questo leader nordcoreano eh, avevano rallentato le ricerche del nucleare ma due fattori le hanno accelerate il primo eh, le guerre che sono iniziate dal 2001 la guerra, la guerra simmetrica in afghanistan eh, l'invasione dell'iraq e poi eh, nel 2003 e poi dopo dieci anni le primavere arabe che sono andati a deporre eh, mubarak che sono andati a distruggere la siria che vanno ad attaccare i paesi che non hanno forza ed autonomia militare bellica sufficiente allora, non è soltanto o tanto per attaccare eh, Nord America, che è un sogno, una favola, che eh, Corea del Nord ha il nucleare, eh, le bombe all'idrogeno, perché sanno che in caso di aggredire qualcuno saranno annichilati per completo, anche senza armi nucleari. Loro lanciano un, un missile nucleare e subito eh, Sud Corea, Giappone, Stati Uniti hanno batterie di missili che. Gli lancierebbero 10.0 un milione di proiettili in mezz'ora, quindi morirebbero tutti in Nord Corea, ma appunto per quello, eh, hanno un potere di fuoco che prima di essere nucleare, è tattico e strategico convenzionale, hanno eh, centinaia di batterie mobili, migliaia, che possono lanciare in una mezz'ora più di 10.0 proiettili, tutti indirizzati, prevalentemente verso Seul che c'ha più di 20 milioni di abitanti adesso in caso di essere aggrediti ti dicevo la dottrina politica la dottrina strategica di nord corea del nucleare è di attaccare solo se aggrediti e lo stesso vale per le armi convenzionali loro non attaccheranno per primi ma se aggrediti questo che significa che sanno benissimo che non sarà una guerra di invasione per loro eh, gli lanceranno tutto quello che hanno nell'arsenale per distruggerli, allora loro non attaccheranno mai per primi, a meno che non provocati da qualche aggressione occulta, per esempio da qualche sottomarino che sa presta a lanciare un missile nucleare, e loro reagiscono prima. Però loro non attaccheranno per primi perché hanno tutto da rimettere, non saranno invassi a terra come Iraq saranno distrutti fino alle fondamenta come cartagine ma attaccheranno se provocati e allora hanno eh, una serie di linee e qua c'è una prima linea di missili mobili una dietro una dietro se per esempio iniziano, iniziano a lanciare missili attaccano quelle postazioni prima che finiscano tutte le batterie di missili logico però hanno una seconda postazione che inizia a lanciare e una terza, per cui possono anche intercettare i missili che attaccano la prima postazione di missili che non è finito di attaccare e iniziano a, a, a catena tutte le batterie posizionate una dietro l'altra di missili a, a lanciare missili verso Seul. Poi c'è da dire che, che a, se anche intercettano, visto che le distanze sono da Pyongyang a Seul molto ridotte, anche se iniziano a contrattaccare i missili che cadono su seul eh, non è che un missile annulla l'effetto dell'altro missile ma succede che lo stesso ci può essere un'esplosione forte un movimento d'aria l'onda d'urto e ci sarebbero lo stesso devastazioni e distruzioni dei campi delle fattorie delle fabbriche intorno a seul e quindi eh, io credo che per il momento nord corea si sta armando avere una forza dissuasiva, dissuasiva nell'essere attaccata e distrutta come Iraq, lo ha detto anche lo stesso Putin. Fino adesso, l'esperienza è stata che gli Stati Uniti hanno attaccato tutti i paesi che non sono stati in grado di difendersi. Ma eh, se Saddam Hussein avesse avuto veramente lo stesso armamento che ha Corea del Nord, probabilmente non sarebbe mai stata uh, non sarebbe mai stato attaccato uh, iraq e eh, scusa non ho potuto leggere il tuo ultimo commentario vediamo nessun mostri messaggi non pensi che gli usa provocheranno apposta la corea per farsi attaccare certo Molto probabile perché, a differenza di Obama e, e di Hillary Clinton, eh, Donald Trump è un impresario che ha sempre fatto quello che ha voluto. Si è alleato ai conservatori più estremisti, ed è peggio per quanto possibile. Di Bush eh, Walker Junior di George Bush Walker Jr., perché è più pazzo quindi è molto probabile che farà qualche errore non soltanto provocando salve carissimo un piacere ascoltarti grazie alessandro arcangeli grazie e buon pomeriggio ormai sono quasi le 18 e non soltanto eh, il pericolo è che attacchi direttamente cioè si è circondato da molti generali guerrafondai ed estremisti ma il pericolo viene dalle reti sociali perché può fare qualche dichiarazione provocatrice che si presti a male interpretazioni e magari eh, possono interpretare che lui dia il segnale eh, o che sia pronto per attaccare quindi il miglior contrattacco arriva prima che il nemico ti attacchi se eh, donald trump fa qualche dichiarazione Audace e ardita, eh, infatti ha dovuto licenziare molti portavoce della Casa Bianca perché uscivano a fare qualche dichiarazione, ma un istante prima Donald Trump aveva detto tutto ed il contrario di tutto di quello che avevano detto i, i suoi portavoce. Allora lui diceva: You're fine. Sei licenziato eh, perché non sanno più che dire se già il presidente dice tutto via Twitter. A che ha i portavoce della Casa Bianca che devono solo accendere il cellulare e commentare quello che il loro padrone gli ha detto? Comunque, volevo dire qualche cosa circa le violenze del referendum in Catalogna: che sia giusto o sbagliato il referendum, almeno da noi ci fanno votare poi non rispettano il risultato dei voti. Invece, in Catalogna, proprio il, si è visto come il regime monarchico non può essere democratico una monarchia non può essere democratica libera e pacifica C hanno ancora un regime che è peggio di quello zarista e dell'ancien regime francese io credo che bisogna aspettare che dichiarino eh, l'indipendenza perché se passa anche le altre parti di spagna vogliono l'indipendenza e poi è un test per la monarchia in italia si è votato con la caduta del fascismo repubblica o monarchia in spagna con la caduta del fascismo del falangismo franchista il, la loro versione di fascismo non si è votato monarchia o repubblica ma si è optato per una transizione democratica a una monarchia costituzionale io questo pomeriggio eh, sto facendo questo live e non ho tempo poi di fare altro però nel cellulare avevo scaricato dei video interessanti di un minuto ciascuno prevalentemente da instagram di scene eh, della violenza che hanno soffritto eh, soffrito che hanno sofferto eh, le persone della catalogna durante il referendum e anche l'ipocrisia di Rajoy, quindi eh, questa sera editerò un video con immagini riguardo la violenza referendaria eh, in barcellona e in tutta la la catalogna credo che sia barcellona così come quelle scene le ho già caricate nel mio account di instagram e ho caricato gli ultimi due video che ho caricato in youtube sono che ho caricato anche in instagram uno dell'orso russo che va in sidecar e suona la trombetta e un altro le scene della sparatoria durante il concerto che io nell'ultimo live mi sono sbagliato ripetutamente non era antezza era in nevada e in las vegas in las vegas c'è stato un concerto e io qua correggo il video precedente perché so che poi molti commenteranno: Buu, buu, hai toppato? Non era tezzas. sì, lo so. Mi sembra di aver detto Tezza, eh, mi sono sbagliato. Faccio ammenda, ammenda pubblica. Udito, udite, gente, nell'ultimo live mi sono sbagliato. Eh, era Nevada, nella città di Las Vegas stato un concerto e un pazzo si dice che non abbia attuato solo ha fatto una sparatoria e ha ammazzato un sacco di persone 500 feriti 50 morti adesso una volta sola che un pazzo eh, voleva far saltare l'aereo perché ci aveva dell'esplosivo nel tacco di una scarpa e aveva i fiammiferi bagnati non è riuscito a farsi saltare la scarpa in aria che poi non si sa con quale risultato perché il c4 non salta con una miccia cioè corre un detonatore e forse c'aveva della polvere pirotecnica da allora fanno dei controlli nei checkpoint per salire all'aereo che tolgono il latte alle mamme eh, latanti e che hanno il biberon ti tolgono il dentifricio lo shampoo ti tolgono un sacco di cose nel cestino eh, perché pu puoi essere un terrorista che va a fare saltare un aereo a dirottarlo. Ti tolgono i temperini, ti tolgono tutto. Se vai con lo shampoo, il dentifricio, eh, qualsiasi cosa. Magari dei medicinali li devi lasciare da allora, solo per una scarpa che presumibilmente era esplosiva aumentato i controlli sulle aerei in modo pazzesco invece da quando c'è stato Bowling for colombine di michel moore che spiegava come nel collegio di colombine nella scuola di colombine nel college hanno fatto una strage uccidendo appena 15 persone eh, perché poi eh, non abbiano fatto nessun controllo Bollowing for Colombine significa il Bollowing per il college delle Colombine perché, come istruzione culturale, li portavano a fare la gita e a giocare a bocce a Bowling. Beh, da quella strage di Colombin nella scuola superiore di Colombin, tecnica, non c'è stato nessun controllo nel college per l'ingresso con armi. E in tutti gli Stati Uniti ci sono stati centinaia di attentati nelle scuole. Non so se un migliaio dei morti e feriti morti e feriti, per cui, in tutti gli Stati Uniti, fra morti e feriti nelle scuole da Columbine in poi, ci sono stati la stessa quantità di morti e feriti che nell'attentato in Las Vegas Nevada di pochi giorni fa, però non c'è stato mai nessun controllo, non c'è controllo sulla circolazione delle armi sulla compra-vendita delle armi sul porto d'armi e si può ostentare in molti stati d'america armi in pubblico che non c'è nessun problema tutte la compri, ti danno già la licenza il porto d'armi il bretto al portatore nessun controllo e nelle scuole continuano ad ammazzare magari non esce nei, nei telegiornali italiani perché solo uno o due morti a scuola che vuoi che sia ma Los Angeles con i Crips e i Blood, eh, le mare, i rossi, i blu, la spandigias, eh, si uccidono molte volte a scuola perché il controllo del territorio dei narcotrafficanti, eh, i Crips e Blood, cercate in internet, cose degli anni 80 che continuano ancora adesso, degli anni 70, le maras. La Mara Salvatruccia, la Mara 14, la Mara 28, eh, non c'è nessun controllo. C'è violenza nei, nei riot, nei ghetti di Los Angeles, di California. L'America è sempre stata guerra fondaia a partire dalle scuole. Esatto. L'America è sempre stata guerra fondaia e non dico razzista, ma razziale. Sì, perché nei documenti ti scrivono di origine caucasica. Aria indoeuropea eh, negroide africano latino per esempio, noi siamo italiani quindi che siamo indo europei o latinos? Siamo indo europei perché siamo europei. Ci abbiamo avuto la fortuna di nascere in Europa e quindi anche se siamo latini perché siamo discendenti dei romani, dei latini, siamo considerati indo europei. Ma i messicani e tutto che anche loro sono latini eh, non sono considerati indo europei quindi mi sembra che noi come italiani siamo più privilegiati perché del continente euroasiatico perché Europa è un continente euro siamo indo europei invece i messicani non sono indo europei sono latinos e sono considerati di meno gli ari chi sono saranno la gente i wasp e gli yankee della costa orientale del new england saranno gli inglesi però c'è gente che nei documenti dice eh, di origine ariano di origine semita indo europeo caucasico slavo eh, eh, eschimese cinese asiatico africano africanoide agli italiani ci vedono come mafiosi ah eh, sì Pizza, mafia e mandolino e eh, mandolino a comprare il giornale. Vabbè, ma è cosa da pazzi veramente e pensare che è la più grande democrazia del mondo. Comunque, ripeto, almeno da noi i referendum si fanno e non si rispettano. Per esempio, il referendum sull'abolizione del finanziamento pubblico dei giornali. Ha vinto l'abolizione il fronte abolizionista e i giornali in qualche modo sono finanziati dallo stato comunque ha vinto il referendum per abolire l'abolizione ai partiti politici con i soldi dell'erario e comunque continuano a pigliare vedi il caso della margherita che è un partito che ormai non contava più nulla 12 milioni di euro o 12 miliardi se gli è intascati qualcuno il segretario di un partito che ormai era extra quindi in italia la democrazia si rispetta nel senso che le elezioni si fanno il referendum poi magari o non gli facciamo raggiungere il quorum o il quorum lo raggiungono e non lo rispettano perché adesso per decreto legge stanno reintroducendo il nucleare in italia quando noi abbiamo votato contro però non picchiano la gente è semplice è, è, è, è, è tre facile in italia non rispettare il referendum Basta semplicemente bruciare le schede, perderle, mettergli dei duplicati e poi non rispettare il risultato nel caso in cui la massa di persone hanno votato per eh, rispettare la Costituzione della Repubblica italiana, allora non possono fare il broglio di buttare 5.000 schede e rimpiazzarle, perché facevano così con le schede soprattutto degli italiani all'estero. Che hanno trovato in, un, in uno sversamento di rifiuti hanno trovato schede scartate ma allora accettano la sconfitta la casta politica accetta la sconfitta che si deve rispettare il risultato formalmente e poi eh, prima o poi riescono a Ah, per decreto legge per decreti legge emergenze questo quell'altro come la fornero tremonti eh, eccetera monti eh, a fare delle leggine delle leggi delle leggine degli aggiustamenti di legge per cui vanno in quella direzione che cavolo ci chiedono a fare la consulta popolare se non è vincolante se eh, adesso la costituzione la continuano a cambiare per, per i cavoli loro perché tutti cercano di avere un potere contrattuale per cambiare quello che vogliono cambiare eh, che cavolo ce lo chiedono a fare veramente poi un saluto al nostro renzo montagnani everything di instagram che mi chiede che faccia per halloween un video con una maschera mostruosa purtroppo non ho maschere magari mi metterò una bandana in faccia non so farò da pirata con una bandana però ecco lui mi chiede di fare un video per halloween con una maschera mostruosa beh basterebbe che io mi faccia una maschera in lattice con il viso del politico di turno italiano caro renzo montagnani everything che sarebbe mostruoso comunque sono più di 43 minuti e 35 secondi che sto nell'aria, ormai sono le 18. Non so se non avete eh, alcuna domanda da fare. C'è una persona e un like, vi eh, chiederei gentilmente tutti quelli che guardano adesso il video di mettere un like e tutti quelli che lo guarderanno in futuro di mettere il like agli italiani che ne pendi che ne pensi che ci vedono come mafiosi in parte ce lo meritiamo basta che dall'estero guardino tutti gli atti di corruzione beh non so quale sia la polemica su halloween io non ho mai celebrato halloween sinceramente perché è una festività anglosassone dei morti comunque non ho mai celebrato halloween mi raccomando se vi è piaciuto questo live se vi piacciono i miei video condivideteli commentateli e dategli like adesso c'ho da fare ciao ma io sono ateo quindi che i cristiani dicano che va tolta perché è satanica dallo stesso eh, anche la bibbia guarda billino che dice le fonti della bibbia non sono attendibili del vecchio e del nuovo testamento perché nessuno sa quale sia stata la versione originale? Chi abbia scritto il vecchio e il nuovo testamento? Come l'abbia scritto? Come si debba interpretare? Quando siano stati scritti? Da chi siano stati scritti? Quindi che una cosa eh, che è insegnata in forma superstiziosa la Bibbia, cioè la Bibbia ebraica e il nuovo testamento, da preti, cardinali, papi che molte volte non sanno parlare gli idiomi. Con cui furono scritti quei testi eh, che ci li predicano sulla base delle traduzioni che gli passano, eh, senza sapere in realtà che stanno dicendo. Quindi si tratta di una superstizione credere per credere in cose che eh, in più di duemila anni sono state tradotte centinaia di volte. Poi ogni chiesa cristiana, ogni confessione ebraica. Eh, hanno i loro testi che riconoscono canonici e i testi che non riconoscono canonici, per esempio il libro di Enoch, che è ritenuto ispirato eh, dai Copti, ma né ebrei né cristiani in generale lo considerano canonico. Ispirato quindi, che eh, fra gli ebrei ci sia chi riconosce un numero limitato fino a, a sei testi sacri nella Bibbia altri ebrei ne riconoscono 11 22 36 testi poi le traduzioni differiscono da seta a seta lo stesso vale per le confessioni cristiane che sono tutte settarie eh, ognuno riconosce le traduzioni che vuole dai libri canonici eh, e dai codici che ritiene opportuno prendere in considerazione lungo tutto il medioevo si sono fatte centinaia di traduzioni tutte una diversa dall'altra non c'è codice uguale l'uno all'altro si sono i codici erano il reader digest dell'epoca si sono ammucchiati un mucchio di testi sparsi perché arrivavano smembrati censurati logorati nei secoli allora i codici erano un ammasso di testi e poi si compendiavano in libri per esempio oggi nessuno crede che eh, i vangeli sono stati scritti da luca matteo marco eh, cioè non sono più originali o più sacri i vangeli canonici di quelli eh, eretici gnostici o eh, apocrifi come il vangelo di filippo o della verità o degli ebrei quindi eh, anche le, molti hanno dei de, de dubbi su molte lettere paoline. Eh, quindi, è come dire, con che legittimità si legittima lo stesso cristianesimo o lo stesso ebraismo? Se nessuno sa quando furono scritti quei testi, quale fu la loro versione originaria in che modo la versione originale si doveva leggere in quale idioma fu scritto per la prima volta come fu scritto da chi per quali ragioni e a chi fu scritto perché non fu scritto per tutti il vecchio testamento la bibbia degli ebrei fu scritto per un gruppo di persone non per tutti i semiti non per tutti gli ebrei quindi eh, da qui che da qui che da qui che diciamo che cristiani dicano che una festività che ormai è laica che non ha nulla di religioso e satanica e va tolta in base a che? che hanno da sempre nei secoli satanizzato gli altri culti quindi eh, halloween per me è una specie di carnevale anglo americano infatti celebrano il carnevale a new orleans